Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parlerò di quattro metodi con i quali faccio ancora soldi online nel 2020. In tutte le cose che faccio online ci vogliono sia delle skills che voglia di lavorare. Non è che online si guadagna senza fare niente. È un lavoro normalissimo, solo la differenza è che si fa da casa. Il primo metodo è un metodo con il quale ho appena cominciato. Vendo pacchetti a Youtubers. Quindi cosa faccio? Io li vendo tutto quello che gli serve per un video. Li vendo la preview, come vedete qua in basso. Ci sono diverse preview che ho fatto io con Canva, un semplicissimo software che trovate online gratuitamente o anche a pagamento e in più li faccio il video perché quello è quello di cui mi occupo e poi li vendo l'altro. Con questo modo io riesco a avere una mensilità, diverse cose, questa era l'outro, con questo modo riesco a avere mensilmente un'entrata, loro mi commissionano 5 video al mese e Continuo ad andare avanti con questo. Se hai bisogno di video per il tuo canale YouTube, clicca qui sotto. Metodo numero 2: l'affiliate marketing. Prendere un prodotto attraverso un sito web, un Instagram, una pagina Facebook, un blog e affiliarsi a qualcuno, vendere il loro prodotto e prendere una commissione da questo prodotto. Le commissioni, per esempio, di Amazon variano dal 5 al 10%. <sussurra> però io invece di affiliarmi a un prodotto ho deciso di affiliarmi a una piattaforma di digital marketing con la quale si possono fare diverse cose tra le quali costruire siti web, costruire funnel, fare autorisponditori cioè email automatiche che vengono inviate ai clienti o alle lead questa piattaforma è molto completa, anch'io non sono un professionista di questo però all'interno c'è un corso gratuito che viene offerto alla piattaforma Builderall e in più gente molto ferrata come marketer expert che offrono il corso gratis se vi iscrivete attraverso questo link. e Io lo consiglio perché il sistema di affiliazioni di Builderall paga veramente tanto. Se voi fate una vendita vi danno il 100% dal primo mese e dopo ricorrente il 30%. E se il vostro affiliato anche vende guadagnate il 30% su di loro, il quale è un guadagno enorme. Considerate che un pacchetto costa 26,90 euro più IVA. Quindi voi il vostro primo mese se fate una vendita è 26,90€, se ne fate 10 sono 260€, euro. ok? 269€. Ve lo raccomando anche perché si, si imparano molte skills. Io adesso ho cominciato e promuovo solo la piattaforma, ok? Però imparando a promuovere la piattaforma, imparo anche come promuovere ogni tipo di prodotto, come fare Facebook advertising, come gestire un canale YouTube, come... Mm, creare funnel, come catturare email di clienti insomma interessantissimo, vi raccomando Builderall anche per il piano commissioni che è veramente gigantesco se vuoi un corso gratuito su Builderall clicca qui sotto eh, il terzo metodo che raccomando per lavorare online è fiverr.com dove si possono vendere qualsiasi tipo di servizio tra andiamo a vedere qua graphic design cioè logo roba di architettura, visual design, potete scrivere articoli per blog, potete scrivere ebook Mm, potete fare lezioni di musica online potete fare veramente di tutto basta che andate dentro guardate e potete offrire qualsiasi cosa di cui voi vi occupate l'unica cosa è che fever si tiene il 20% il quale non è poco però se voi considerate che non dovete fare alcuna pubblicità e fever sponsorizza i vostri servizi e vi porta a lavoro senza investire niente è conveniente rispetto a altri business se ti vuoi stirare fever qui capisco Ok, quarto metodo, questo qua è un po' più sneaky. Se voi avete già fatto qualche business online come me e sapete dove trovare le cose come su Fiverr per esempio ci possiamo far fare un sito web ok? a basso costo o magari una pagina Facebook oppure la pagina Google quella da business aziendale, voi andate a rivendere il servizio a delle persone reali o un bar o facciamo conto, uno stabilimento balneare. voi Vi presentate e dice, ragazzi, ho dato un'occhiata al vostro sito. Direi che avete bisogno di un nuovo sito e eh, sarebbe molto meglio avere un bel Facebook, un bel Instagram che vi porterebbe molti più clienti se, se avete qualcosa del genere, e io ve lo so fare, ho una piccola agenzia di marketing, mi occupo di questo per ora a tempo libero. Bla bla bla. Quindi voi. Prima vi specializzate un pochino su Fiverr, vedete quello che potete offrire, no? E poi fate un pacchetto, che ne so, sito web, eh, pagina Facebook e Instagram tot 900 euro. Poi andate su Fiverr e comprate il sito a 200, la pagina Facebook, Google e Instagram a 100 euro e vi fate un profitto sopra questo e si chiama Outsourcing è uno dei migliori metodi per lavorare il meno possibile, ci dovete solo mettere la faccia e saper vendere un pochino. Ragazzi se vi piace quello che dico iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel like e ci vediamo nel prossimo video. Se volete che approfondisca qualcuno di questi strumenti ditemelo pure nei commenti, e lo farò. Grazie mille.